Arriviamo alla terza parte, che è quella che ci fa eh, capire come funzionano le licenze per dati, le licenze open per dati. Prima vi ho parlato di licenze open in generale, come ho detto nel Creative Commons, vi ricordate l'ultima gamba, del, quella gamba che era a destra diciamo, del nostro schema, la, la parte blu, l'ultimo a destra, erano le licenze open, cioè quegli strumenti, con cui, strumenti contrattuali con cui i titolari dei diritti rilasciano liberamente le loro opere. Eh, consentono gli utilizzi liberi delle loro opere, questo è un po' più, eh, ancora più appropriato. E quando vedremo, vedremo quali sono gli strumenti, le licenze, gli strumenti contrattuali per rilasciare liberamente l'utilizzo, autorizzare il libero utilizzo di dati. Devono essere quindi licenze che eh, licenziano il famoso diritto sui generis, quindi purtroppo Capire bene queste licenze presuppone aver capito il funzionamento del famoso diritto sui genes che io prima vi ho spiegato in modo un po' appunto semplificato. Eh, questo è il link in cui potete trovare l'approfondimento che vi dicevo, qua eh, davvero è una lezione abbastanza completa e mi sembra venuta discretamente bene per, per poter capire. Quindi, passato questo, ah ecco siamo tornati qua. Eh sì, ecco, mi ero dimenticato, avevo proprio messo questa, rimesso questa slide con evidenziato, vedete, il, il cerchiolino verde per farvi capire che siamo qua adesso, cioè parliamo proprio di come il libero utilizzo di dati può, diciamo, eh, far leva, può basarsi su una licenza, cioè un meccanismo in cui è il titolare dei diritti a decidere, di, ad attivare questo meccanismo contrattuale per cui Espone la sua opera, espone il suo dataset con una licenza open che dice signori potete utilizzare liberamente questi dati perché sono io il titolare dei diritti che ve lo sto dicendo. Ok, questo è il concetto. Le licenze Creative Commons, vi ho già detto prima, creano una sfumatura. No? Prima abbiamo visto che c'è un tutti i diritti riservati, eccolo qua, cioè tutto coperto da copyright e nessun diritto riservato al pubblico dominio, bianco o nero, cioè due estremi, però. Per creare delle sfumature intermedie, allora Creative Commons ha scritto delle licenze che rispondono un po' al motto alcuni diritti riservati. cioè il, il titolare dei diritti non si trattiene, non si riserva tutti i diritti come è nella prassi comune, ma se ne riserva solo alcuni e gli altri li, eh, li libera, potremmo dire. E questo è il. Um, il, il anche qui in una metafora abbastanza chiara il paragone, il confronto tra licenza open versus licenza proprietaria. Usiamo la metafora del cartello all'ingresso all di un parco, io entro in un parco e normalmente c'è un cartello che mi dice cosa posso fare e cosa non posso fare in questo parco. No? Anche se è un parco pubblico, quindi non ho pagato nulla per, per entrare in un parco comunale, un parco regionale, un parco nazionale, io ci posso entrare però mi dicono attenzione sei il benvenuto però è permesso eh, passeggiare lungo i sentieri ma non è permesso fare il picnic non è permesso giocare a pallone non è permesso raccogliere i fiori non è permesso accendere fuochi quindi questa questa licenza questo cartello ci sta dando sì una autorizzazione cioè ci sta dicendo che possiamo entrare però in realtà non ci sta dando tante libertà anzi ce ne sta togliendo cioè ci sta Vietando, ci sta dicendo che sono vietate alcune cose che noi magari ingenuamente avevamo pensato fossero libera, no? entro, raccolgo i fiori, che male ci sarà raccogliere i fiori in un prato? No, perché magari è un parco nazionale con una tutela particolare e lì ci sono delle specie di fiori che hanno bisogno di essere assolutamente tutelate e quindi non devo neanche raccogliere i fiori. Ok, quindi è una licenza in questo caso in metafora, in una, portandola fuori dalla metafora, è la licenza ad esempio dei nostri sistemi operativi Windows, Mac OS. Se voi leggete le licenze di questi, di questi sistemi operativi vedrete che sono una, ci sono una marea di, di vieti che prevalgono numericamente sui permessi che ci vengono concessi. Ok? Quindi sì, la licenza di Windows con il, che, ho, che ho avuto in, in, in omaggio, fra virgolette, che ho comprato insieme al computer che ho appena, eh, che, che appunto ho appena comprato, eh, mi dice che posso usare questa, questa copia di Windows solo su questa macchina. Quindi se la macchina mi si rompe, in realtà devo buttare via tutto, anche il sistema operativo, perché quel sistema operativo è legato strettamente a quella macchina e non posso farne una copia e portarlo su un altro computer che ho in ufficio. Okay, perché quello sarebbe una violazione della licenza, quindi vedete ho creato una scarsità con un sistema strettamente giuridico, cioè in realtà si può fare, cioè prendere una, fare una copia di un sistema operativo e metterla da un'altra parte, è una cosa dal punto di vista tecnico abbastanza banale, ma è il limite giuridico che ci dice che non possiamo farlo, okay? contrario se invece noi abbiamo una licenza open, la licenza open ci dice le cose che possiamo fare, cioè tende a sbilanciarsi numericamente con i permessi concessi piuttosto che con i divieti imposti, con le condizioni imposte. E quindi, appunto, tornando alla nostra metafora, è come se noi avessimo un cartello all'inizio del, all del parco che ci dice, eh, sei benvenuto, eh, puoi stare all'interno del parco dalle ore 8 fino alle ore eh, 22, è possibile raccogliere i fiori, è possibile giocare a pallone, è possibile fare i picnic, ma... Non è possibile accendere fuochi, cioè le licenze open hanno sempre un minimo di eh, limitazione, perché se non, fosse, se non ci fosse neanche quel minimo di limitazione, di, di, di condizione imposta, allora sarebbe un pubblico dominio, sarebbe un CC0, ok? Quindi la licenza open, anche la più libera in assoluto, ha un, sempre un po' di, eh, un, diciamo, un minimo ingrediente, una minima percentuale di, di, di, di condizioni, di restrizioni, ok? Quello che la qualifica come open è appunto la proporzione tra i, le condizioni imposte e eh, i permessi concessi, le libertà concesse, che deve essere ovviamente sbilanciata a favore delle libertà concesse. Ecco un esempio di licenza, cioè io stesso per fare questa slide ho usato un'immagine, questa foto del cartello, eh, che non l'ho fatto io, ma l'ho trovata in rete ma l'ho trovata su un repository, su Flickr, che è un repository di fotografie, eh, fatta da un fotografo che l'ha rilasciata sotto una licenza libera, sotto una licenza license, vedete, CC Creative Commons by NCSA, è una delle sei licenze Creative Commons by NCSA, sta per Attribution Non Commercial Share Alike, cioè sono le condizioni imposte da questa licenza. Non, ripeto, oggi non riusciamo a fare, ad arrivare a questo livello di, eh, di dettaglio, siamo già più o meno a un'ora, eh, però ecco è per farvi capire il meccanismo cioè io avevo bisogno di un'immagine per fare questa slide sono andato a cercarla in un repository di foto e non ho preso la prima che mi piaceva ma ho preso anche una che mi consentiva di fare l'utilizzo che, che ne sto facendo ok? allora parlando di strumenti giuridici, giuridici per l'open data cioè questi strumenti contrattuali giuridici per rilasciare in maniera open dei dati per il mio libro, quello che vi ho segnalato prima, il fenomeno pendata, quindi questo è uno schema che risale al 2013-2014, avevo fatto questa, questo schema che ehm, divide, vedete, tra, innanzitutto c'è una prima distinzione tra licenze e dichiarazioni di rilascio in pubblico dominio, che l'avevamo già visto prima nella slide sul pubblico dominio, no? dicevamo che il CC0 non è tecnicamente una licenza perché è un atto di rinuncia ai diritti. Quindi non, è, non ti sto dando dei permessi, ma sto ri, ri, rinunciando all'esercizio del mio diritto. E, insomma, per chi ha un minimo di base, di, di, di cultura giuridica, questa differenza non è da poco. Ok? Quindi a voi non do, non, credo di non doverla spiegare, però se poi qualcuno si ascolta la registrazione, magari qualche informatico, qualche eh, matematico, qualcuno che viene da un altro tipo di, di cultura, ecco, mi raccomando, mettete l'accento. Sembra una, una questione cosiddetta di lana caprina, ma invece è sostanziale. Cioè dichiarare di ehm, liberarsi, di non esercitare più un diritto, di liberarsi totalmente di un diritto, vuol dire tagliare ogni legame con quell'opera. E quindi il CC0 è una scelta ben più radicale, ma indubbiamente quella più libera. Cioè i, i, i dati, gli Open Data rilasciati con, con questo strumento, il CC0 o l'ODCPDDL che è una cosa simile fatta però da Open Data Commons, da un altro ente, ehm, è indubbiamente il, il modo più radicale per rilasciare i dati, per liberare i dati, ok? E invece di là abbiamo le licenze, quindi uno strumento meno radicale, ma che libera a seconda di, quanti, di quale licenza scelgo, l'utilizzo dei dati. Come vi dicevo prima, le licenze Creative Commons sono sei e quindi quelle, quella diciamo la parte sinistra dello schema avrebbe dovuto avere sei gambe. In realtà io ne ho messe solo due, perché, perché la definizione di Open Data, che è diciamo, universalmente ormai accettata sia nell'ambito scientifico, nell'ambito della pubblica amministrazione, a livello giuridico, i vari eh, testi normativi che hanno poi parlato di Open Data, riconoscono che il concetto di Open Data debba, essere, eh, diciamo, debba consentire solo l'utilizzo di queste due licenze, due tipi di licenze. Licenze che hanno altri tipi di condizioni, sono troppo restrittive per essere, per essere considerate open data, quindi possono essere utilizzate per i dati, ma non realizzano il concetto di open data, cioè non eh, rispondono al, ai requisiti minimi perché un dato venga considerato open. Eh, e vedete le licenze sono, ehm, cioè, diciamo, le due famiglie di licenze, sono queste, le licenze che, eh, quella diciamo, in mezzo centrale, che richiede solo l'attribuzione cioè l'autore sostanzialmente ci consente di fare qualsiasi cosa con, la, con, con il dataset che ha rilasciato, a condizione che io citi, lo citi come autore, lo citi come eh, fonte originaria del, del, del dato, quindi la semplice attribuzione, il ccby, o di BY oppure io la 2.0 della IODL, Italian Open Data License, questi acronimi indicano il tipo di licenza, CC sta per Creative Commons, ODC sta per Open Data Commons, che è un altro ente che rilascia licenze come Creative Commons, e questa è una licenza più o meno simile, e IODL sta per Italian Open Data License, che nella sua versione 2.0 ricalca il meccanismo della Creative Commons By. E poi vedete qua con Richiesta di attribuzione e di applicazione della stessa licenza, cioè oltre al by, viene chiesto anche lo share alike. Lo trovate qua. Um, lo share alike è un meccanismo particolare, cioè secondo cui il dato viene rilasciato liberamente, si consente anche di farne utilizzi, di farne opere derivate. Si dice tecnicamente, cioè di, di prendere il dataset e tirarne fuori qualcos'altro, tirar fuori un altro dataset, non so, ad esempio. Mi viene dato il database degli. Ehm, il database, torniamo, teniamo il nostro esempio, il database degli orari degli autobus di tutta la, la, la rete milanese dell'ATM, e, ehm, e io realizzo un sotto database del comune di eh, Sesto San Giovanni, perché mi interessa solo quella parte lì, e lo integro con le aperture dei negozi. Okay, quindi lo, faccio un, un database integrato che mette in relazione eh, le fermate degli autobus eh, a seconda della del, del, del maggiore frequentazione dei negozi, quindi faccio una previsione di quanto l'autobus possa essere pieno o meno. Non so, sto inventando eh, però. Però quel, quel sottodataset che ho fatto e che ho poi ho modificato perché ci ho messo dentro anche gli orari dei... dei eh, dei negozi di apertura dei negozi è un dataset derivato cioè io ho aggiunto del mio a qualcosa che però parte da, da cioè a qualcosa che è stato fatto da qualcun altro da cui io ho preso spunto quindi eh, se siamo sotto una semplice licenza di attribuzione io che ho realizzato quel dataset non devo fare altro che dire che in questo mio dataset derivato ci sono dentro dati che provengono da un, da un altro dataset precedente, che è quello di ATM, punto, e ho rispettato la licenza. Se però c'è lo share alike, che share alike si può tradurre tecnicamente, diciamo letteralmente, condividi allo stesso modo, allora io che ho fatto l'opera derivata, ho fatto il database derivato, sono obbligato a condividerlo allo stesso modo, cioè sono obbligato a rilasciare anche il mio dataset è derivato sotto la stessa licenza Ok? con appunto questo meccanismo dello share alike perché l'ho messo tra parentesi rosse perché lo share alike può fare casino lo dico in modo molto colloquiale cioè lo share alike sui dati è comunque, comunque coerente con la definizione di open data ma a volte è problematico a volte è problematico perché non si capisce bene cosa sia dataset derivato da altri e via dicendo, e quindi a volte l'applicazione dello share alike scoraggia l'utilizzo eh, di dati open. Quindi nel, soprattutto se parliamo di dati open delle pubbliche amministrazioni, nelle ultime linee guida, quelle rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, licenza, le licenze con meccanismo share alike vengono deprecate, cioè vengono date come non preferibili. Ok? Quindi visto che questa lezione è sull'utilizzo dei dati pubblici, dei dati delle pubbliche amministrazioni e non degli open data in generale, dobbiamo segnalare che lo Sharealike può appunto essere un elemento di disturbo. Eh, anche lì sul, sullo Sharealike vi rimando a quell'altra lezione che vi ho linkato perché siamo già un po' avanti. Eh, vi dico solamente una cosa che eh, tra le due licenze che sono segnate lì, la Creative Commons Attribution Sharealike by SA e la Open Data Commons ODBL, c'è una sottile differenza, che poi sottile non è perché lo share alike della ODBL è ben diverso dallo share alike della Creative Commons e questo rende le due licenze incompatibili. Ed ecco che cominciamo a capire perché lo share alike spesso crea problemi. Perché se io utilizzo una licenza CC by SA, una share alike sui dati, vuol dire che poi i miei utenti, cioè scusate, i, i, gli utilizzatori che realizzeranno un dataset derivato saranno obbligati sempre a portarsi dietro quella licenza e non potranno integrare i loro dati con altre, con altre fonti, con altri dataset che invece sono stati rilasciati ad esempio sotto la, ODB, o la ODBL perché le due licenze sono appunto incompatibili su questo aspetto e quindi vale, <ride> ci portiamo dietro un problema per i secoli dei secoli visto che i dati nascono per loro vocazione per essere miscelati insieme ad altri dati, lo share like è appunto da usare con estrema cautela. La IODL l'ho citata giusto per dovere storico ma è una licenza assolutamente deprecata adesso, non andrebbe mai più usata perché era una licenza scritta vabbè, in periodo in cui forse questo tema era ancora nuovo e quindi non si conoscevano bene queste dinamiche che ripercorre il meccanismo dello share alike, della creative commons, dell attribution, dell attribution share e della Creative Commons, ma che non funziona molto bene, è una brutta copia della, della Creative Commons, quindi davvero non si deve, non si deve utilizzare, e eh, al massimo appunto si può utilizzare la versione 2.0 che è più simile a una CC BY.